letture serie ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua per fare un nuovo video sul Canada sì, perché alla fine il mio canale parla di questo e oggi farò un video sulle cose che mi mancano del Canada ormai sono tipo 4 mesi che sono in Italia e ovviamente più tempo stai qua più capisci cose io vabbè, io alla fine non è che io in Canada non ci trovo più, torno tra tipo due settimane, però volevo fare questo video per, sia per parlare di cose che mi mancano del Canada, sia per uh, farvi capire quante cose uh, funzionano bene là. <ride> sì, sì, ok, no, questa sembrava cattiva. Allora, primissima cosa che forse l'ho già detto sono le strisce pedonali. Qua in Italia uh, ho aspetti tipo... 65 anni prima che qualcuno si fermi e ti faccia passare o ti butti in mezzo e, e muori nel senso, cioè queste sono le soluzioni perché mi è capitato tipo una persona su 100 che si fermasse eh, e se ti butti tipo, cioè nel senso se tu vedi la macchina che è abbastanza lontana e decidi di attraversare, questa qua ti suona pure perché c'è... Cioè, No, non ci sono le strisce per loro. Qua la gente quando fa la patente sono tipo tutti bravissimi in autoscuola, a fare l'esame, bla, bla, bla poi hanno la patente e diventano dei cretini tutti quanti. Quindi questa cosa mi manca tantissimo. Cioè io addirittura in Grecia quando ero andata, la gente mi faceva passare addirittura dove non c'erano le strisce, cioè io ogni tanto aspettavo, dico vabbè, se, se, cioè, se non c'è nessuno passo, c'era cioè gente che si trovava addirittura là e ero tipo wow. Cosa, siccome ho fatto il, lo, lo, lo scorso video sul brunch e sulle colazioni, mi manca tantissimo il brunch, sì. Uh, il brunch, soprattutto il bacon e uh, il burro d'arachidi. È una cosa che veramente mi manca tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Perché adesso dirò una cosa che forse mi farà odiare tantissimo da tutti voi, ma a me non piace la Nutella. Quindi io la Nutella non l'ho mai veramente mangiata per puro piacere, eh, l'ho sempre mangiata perché boh, ogni tanto mi andava di mangiarla, ma se no a me non piace un'altra cosa sono le temperature normali allora eh, io so che scherzo sempre sul fatto che in Canada c'è solo l'inverno che altro ma in realtà non è vero nel senso che in Canada la cosa che manca è forse la primavera perché la prima non esiste veramente una primavera non ci sono quelle mezze stagioni del cavolo dove non sai come vestirti cioè tu hai comunque abbastanza freddo fino ad aprile poi ad aprile inizia un po' il calduccio e poi in estate hai delle temperature normali che sì sono temperature comunque da estate solo che non c'è tutta questa umidità in Canada quindi tu vivi vivi un pochino meglio uh, quindi questa è una cosa che mi manca tantissimo perché vi giuro io da aprile che sono tornata c'è solo caldo, caldo, caldo e io muoio e io odio il caldo lo odio, lo detesto preferisco avere mille inverni uh, ma no, no il sole, il caldo, l'umidità, l'affa no, no No, l altra cosa che manca è che su questo, questo ho fatto un video eh, quando ho parlato di andare a vivere da soli e appunto eh, ritornarmene nel mio bel spazietto, nel mio, mio appartamento, nelle mie cose, organizzare le mie cose, insomma fare tutte queste cose qua, eh, perché sì, è qua appunto vivendo con una valigia, cioè nel senso vieni con dei vestiti, alcune cose ce le hai là, alcune cose ce le hai qua, insomma è, una, è un casino totale, quindi questa è una cosa che mi manca tantissimo che mi manca sono le persone perché allora io so l'ho anche detto spesso in tanti video che ho fatto uh, che è vero che gli italiani sono molto più solari, sono molto più amichevoli al primo impatto, uh, però in Canada le persone sono gentili <ride> in ogni situazione, cioè a me manca tantissimo quella gentilezza delle persone quando cammini per strada, quando vai al supermercato ti robe qua che ti fanno passare uh, che aspetti, cioè insomma tutta questa cosa qua che in Italia non esiste <ride> infatti uh, ogni tanto mi capitava che andavo con lui da qualche parte e magari, non so, dovevamo salire su un treno o dovevamo salire su un autobus, li dicevo sempre in Italia devi smettere di fare il cammino cioè se tu lasci passare 50 persone, quelle persone non è che ti, ti, ti daranno delle, del gentile Ti diranno, ok Bea, ciao, io passo avanti No, quindi uh, in Italia non fare il canadese Questa è una cosa che dicevo spesso uh, Può sembrare una cosa stronza, però è vero Che qua la gente non ti fa passare, qua ti mettono i piedi in testa uh, Alle poste, non rispettano le linee, dal medico non rispettano i turni da, Insomma, tutte queste genere di cose che vi giuro, uh, no Cosa che manca è la burocrazia che funziona, perché in Canada io non, non so se ho parlato mai di burocrazia in Canada, però, per quanto ci ho avuto a che fare con la burocrazia, ehm, lì sono molto pignoli con la burocrazia, devi compilare le cose molto molto bene, se no, rischi magari di perdere totalmente la tua domanda per qualsiasi cosa. Però se loro ti dicono che tu avrai questo documento tra tre mesi, tu, questo documento ce l'hai tra tre mesi: non è che lo dicono per finta. Questa cosa che in Italia non esiste assolutamente Cioè loro tipo ti posti dicono una cosa poi ne fanno un'altra Come è successo a me con la cittadinanza Io non vi dico neanche i casini che mi sono successi con la cittadinanza Perché la burocrazia qua non esiste La cosa che manca è che questa cosa l'avevo detto in 50.000 video probabilmente è. il fumo, il fumo, la gente in Canada non mi fuma addosso Non mi fuma addosso, la gente deve stare lontana dai luoghi pubblici se vuole fumare Invece qua... Ogni volta che vado a una fermata dell'autobus diventano un rosticino improvvisamente tipo i miei vestiti puzzano sempre di fumo, cioè io non fumo, eppure i miei capelli e i miei vestiti puzzano sempre di fumo, manco fosse una sigaretta ambulante. Un'altra cosa che mi manca è il pagamento con la mia carta. Qua io allora io odio avere, da quando sono in Canada io non ho mai avuto tipo soldi in portafoglio. Io non tengo mai soldi in portafoglio perché a me non piace avere soldi come contanti. Uh, le uniche volte in cui avevo soldi contanti quando facevo la cameriera era perché mi davano le mance in contanti tutto qua, se no io mi uso sempre la carta anche per tipo un dollaro di caffè e uso la carta, quindi questa cosa mi manca tantissimo perché io solo così riesco a stare dietro alle cose che spendo mentre qua in Italia tipo ho 50 euro poi dico boh dove sono i miei soldi ed è una cosa che io detesto tantissimo perché sono anche una che non conservo più di tanto gli scontrini quindi cioè se vado sul mio conto bancario almeno tipo. Little shit, I went to McDonald's. e quindi almeno so che eh, ho comprato qualcosa. E invece qua in Italia eh, ho soldi e li e poi capisco dove sono andati. Bene, ragazzi, questo è tutto. Eh, ho fatto un video molto molto breve. Eh, se avete domande, se avete altre cose che magari mi sono dimenticata, perché adesso mi sono venute in mente solo queste, fatemelo sapere. Noi ci vediamo nel prossimo video. E ciao!